What? <laughs> Allora Diamondo dici queste due falle corrette che non ti so neanche introdurre, vai. Mi, Mi hanno chiamato, tuo... cavolo, aspetta! <ride> È stata corretta la fala della mappa della lava, dove quando si veniva generati veniva assegnato il valore della scottatura. Eh. Grazie a vari correzioni, abbiamo corretto una cosa che andava corretta. Dopo aver scalato per tre giorni di fila davanti a uno schermo, siamo riusciti a correggere la falla della collisione. Grazie a vari accorgimenti.